Francesca Michelin non si esibirà a Battiti Live, ecco perché. Battiti Live, Francesca Michelin non si esibirà stasera. Ne ha fatto di strada, Francesca Michelin, da quando anni fa vinse X Factor, il talent show che un tempo andava in onda in prima serata su Rai 2. Ora è una delle più giovani protagoniste del panorama musicale italiano. Le sue canzoni diventano delle vere e proprie it e il pubblico ama sentirla cantare dal vivo, cosa che purtroppo non potrà fare stasera a Taranto, per battiti live. Per chiudere in grande l'evento, era prevista un'esibizione della cantante, ma purtroppo Francesca Michelin ha dovuto annullare l'impegno preso per motivazioni personali. A comunicare la sua assenza, stasera a Battiti Live, è stata la stessa Francesca sul suo profilo Facebook. Non vedevo l'ora di suonare, di cantare con voi, quindi mi fa male non poterci essere – scrive la Michelin. Stasera, avrebbe dovuto esibirsi con il suo nuovo singolo Vulcano, che anticipa l'uscita del suo ultimo progetto discografico. Francesca Michelin, annullata l'esibizione a Battiti Live. Elisabetta Gregoraci ringrazia tutti per il successo di Battiti Live. Il programma stasera giungerà al termine con la sua ultima tappa a Taranto, dove purtroppo non sarà presente la cantante Francesca Michelin. Per motivi personali, l'interprete di Nessun Grado di Separazione è restata molto sul vago, non potrà esibirsi per la puntata finale del programma musicale protagonista degli ultimi giorni di questo mese estivo. Il programma condotto in prima serata da Elisabetta Gregoraci giunge al termine e Francesca Michelin ringrazia tutto lo staff del programma, che dall'inizio di questo percorso non ha fatto che sostenere la sua musica. Grazie a Radio Norda per il supporto che sta dando a Vulcano e a tutte le persone mitiche che lavorano a Battiti Live, mi mancherete tanto scrive la cantante sul suo profilo social. Anche se stasera non sarà presente allo show, il pubblico potrà comunque godersi la buona musica che il programma offre.